due risotti con scabozza specchio due tagliati di mangio con, con patate e del vino fermo oh oh, cosa ci ha fatto da mangiare? Niente, non è proprio quello che abbiamo ordinato, comunque mi sembrano molto buoni, sono squisiti. Il cuoco è bravissimo, non è quello che io volevo farti assaggiare. La serata è splendida allo stesso stando te. Ecco, la serata comunque si sta riscaldando. Devo andare in bagno. Mi scusi, la prego, lei mi deve aiutare. La Vale Monti non è di suo gradimento? No, no, no, no. Eh...